Buongiorno a tutti, sono Andrea Lucca, in Arter Rosso, il vostro locandiere di fiducia della locanda del Drago Rosso. In questo momento sono lontano dalla mia locanda perché mi trovo in Brasile per lavoro, come potete sentire dal mare, ma vi faccio questo video messaggio dall'altra parte dell'oceano perché il 12, il 13, il 14 e il 15 settembre sono stato invitato come ospite a Fabriano, al Fabriano Con, che è una fiera, una con dedicata al gioco di ruolo e al gioco da tavolo che ha l'obiettivo di divertirsi e giocare insieme e eh, che sostanzialmente mi, mi ospiterà, quindi sarò lì a fare talk, a far giocare, quindi sarò sul territorio come io amo eh, fare insieme ai ragazzi dell'associazione Lockendil che organizzano questo bellissimo evento per giocare con voi ragazzi. Quindi rimanete informati sulle pagine dell'associazione Lockendil, sulle pagine... Della, del Fabriano con perché ci saranno i maggiori dettagli su come giocare con me, con gli altri aspetti che ci saranno, come partecipare ai nostri talk. Io sono contentissimo di, vedere, di venire in, a Fabriano, non vedo l'ora di, di giocare con tutti voi, quindi ci vediamo, però nel frattempo mi godo un po' lo spettacolo di questo bellissimo paesaggio.